Se nuovo video, allora anche oggi scusatemi ma devo filmare con il telefono semplicemente perché vado più veloce che devo iniziare il lavoro tra poco, quindi non ho avuto tempo di sistemare la fotocamera, allora oggi voglio fare un video che in realtà mi è stato richiesto da una mia amica su Instagram quando ho chiesto, uh, quando ho chiesto se avevate domande per me eccetera e um, che appunto se non mi seguite su Instagram seguitemi che lì ogni tanto faccio altre cose inerenti alla, al zero waste allora uh, lei mi aveva chiesto di fare un svuota spesa vegan per far vedere le cose uh, vegane che mangio allora devo fare una premessa su questo video e in questo video vi farò vedere le cose sfuse che ho comprato ultimamente eh, Perché non è che la spesa sfusa la faccio sempre Perché tanti cereali e legumi non è che le mangio così <ride> Cioè non è che si mangiano così eh, in fretta Nel senso soprattutto se si comprano secchi um, E niente, volevo fare questo video Vi faccio vedere un po' di cose sfuse che compro solitamente Questa è una cosa che fa parte veramente della mia routine da spesa uh, Compro quasi sempre più o meno questi prodotti qui E poi vi farò vedere proprio dei prodotti, diciamo, uh, come. Commerciali vegani, uh, come ben sapete io mangio vegano. L'unica cosa che ho ancora nella mia alimentazione sono le uova che cerco sempre di prendere locali. Um, quindi uh, tutto ciò che vedrete qui è vegano. Tutto è, è, è, è, è, è come si dice. È, um... Uh, Un'altra premessa che devo fare è La questione sfusa, sì, fa parte Della mia routine perché cerco di Sprecare meno, di cercare di usare Meno imballaggio possibile, eccetera, eccetera eccetera. Però i prodotti Vegani, proprio che vi farò vedere eh, Che si trovano appunto al supermercato eh, Non è una cosa che io compro sempre eh, Per, un, per semplice questione, questione 1 il packaging, purtroppo il packaging non è il migliore uh, questione 2, tantissime di queste cose me le faccio in casa diciamo, uh, quindi non, non mi va sempre di comprarle, però la questione che mi turba di più è proprio il packaging purtroppo uh, però ogni tanto ci sta per giusto per, per, per variare uh, faccio questo video non solo per farvi vedere appunto la spesa ma anche per farvi capire ciò che mangia una persona vegana che è un po' tipo, oh, mio dio, i vegani mangiano solo l'erbetta uh, e anche per far uh, far vedere agli altri perché insomma al supermercato eh, ci sono le alternative alla carne che si possono avere, che sono deliziose. Allora, inizierò con le cose sfuse. Cercherò di andare veloce, cercherò di non fare un video lunghissimo. Però inizierò con le, con le cose sfuse. Primissima cosa sfusa eh, che ho ehm, scoperto da poco è questa roba qua. È pasta che è fatto di quinoa però. Ehm, allora, io... Evito la quinoa perché non mi piace, eh, e so anche che c'è eh, un impatto da non poco ambientale. L'unico il mio problema ultimamente è il fatto che io devo, man devo mangiare eh, sempre più pasta um, senza glutine perché ho un po' di problemi. <ride> <Yay>! <ride> oltre, a, oltre a essere intollerante al lattos, super questo, vabbè, non importa. E, um, tanto il lato già un magno quindi eh, questa pasta qua mi piace tantissimo perché io ho provato altre paste eh, senza glutine però nessuna di quelle mi è piaciuta perché sono sempre tipo un po' appiccicaticce tipo quella di ceci non mi era piaciuta per niente e ho provato anche quella di edamame che è buonissima, ha un sacco di proteine ehm, però il gusto era un po' così invece questa è proprio Pazzesca, l'ho provata ieri e mi piace tantissimo e appunto questa la compro sfusa, però credo che si trovi comunque in, uh, nei negozi classici, magari quelli che si occupano di vendere cose più biologiche, ecco. Un'altra cosa che io compro sempre sono i semi di chia che un po' le sbatto un po' dappertutto, <ride> uh, questi oltretutto sono, sono meravigliosi da mettere quando si fanno i dolci uh, al posto delle uova, perché... Hanno una consistenza che aiuta. Non lo so, non chiedetemi. È lui l'esperto dei dolci. È lui che usa più che altro questa cosa. Ma io la metto spesso anche nella mia avena. Che anche la vena è una cosa che compro spesso. Che non ce l'ho qui perché me la sono dimenticata. Che brava che sono, che brava che sono. La prossima cosa che compro sempre a sfusa sono i ceci. Ovviamente, questo tipo. Mezzo chilo di ceci. Mezzo chilo di ceci sono tantissimi. Perché poi, oltretutto, questi li devi cucinare. E diventano anche più grandi. Insomma, no, si, mangio un sacco da questo barattolo. Per farvi capire, cioè non è una cosa. Siamo in due oltretutto. Contiamo questo: siamo in due. Um, e costano pochissimo. Uh, nonostante io li compri sfusi, costano veramente, veramente poco. Prima li compravo in scatola perché erano molto più comodi. Quando si volevano fare cose più uh, veloci. Uh, però, adesso ho deciso di prenderli sfusi. Anche per evitare anche ulteriore packaging. Nonostante sia comunque la scatoletta d'alluminio comunque meglio evitarla, meglio evitarla un'altra cosa che compro non sempre però abbastanza sono i, um, i pomodori secchi <ride> i pomodori secchi che li, li, li metto un po' nella pasta o nelle insalate o da qualche parte giusto per dare un po' di gusto oppure me li mangio così perché sono buonissimi prossima cosa so è la frutta secca La frutta secca è molto importante uh, da, uh, da avere nella propria alimentazione Io me la dimentico sempre di mangiare La frutta secca e le noci Che so che sono uh, consigliate Soprattutto per una dieta vegana Ma non solo uh, Me le dimentico sempre Sempre mi dimentico di mangiare sta roba E cerco di mangiarle almeno al mattino Quando mangio l'avena vena. prossima cosa che compro sono i... Um... I mais, i semini di mais, si Se chiamano semini di mais, sì, vabbè ci siamo capiti e faccio i popcorn in casa, <ride> perché anche sulla questione diciamo schifezze cerco di non comprare troppo le schifezze ma ogni tanto mi viene voglia di popcorn e questi sono meravigliosi da avere secondo me. Molto facili, cioè si fa un pochino di olio Un po' di sale, si buttano da qualche parte e ciao, si fa il popcorn Non ho la macchinetta da popcorn, però li faccio tipo in Le prossime cose sono le lenticchie rosse e le lenticchie normali Queste cose, tantissime di queste cose Le avete visto nell'ultimo video che ho pubblicato Quello dove faccio vedere la mia cucina e come sprecare meno Eccetera eccetera eh, Queste sono lenticchie, io adoro le lenticchie Queste rosse le adoro meno, però eh, Ho trovato una ricetta per fare una zuppa meravigliosa Ho intenzione di eh, provarla Quindi... Ci, ci, ci, ci proverò eh, però le lenticchie normali sono meravigliose soprattutto se volete trovare un sostituto al ragù eh, con, le con le lenticchie queste qua non so se siano lenticchie verdi o se siano lenticchie vabbè le lenticchie classiche eh, fate un ragù pazzesco eh, e potete fare appunto anche la lasagna prossima cosa che eh, uso tantissimo è il couscous Uh, perché è buonissimo uh, Appunto si può um, Si possono fare un sacco di cose Che è molto molto veloce da fare Quindi quando si è pigri Il couscous tipo mi salva la vita Quindi questo è tutto ciò per la questione sfusa Giusto per farvi vedere un attimo uh, Di cose sfuse che compro Che appunto queste cose sono sfuse Ma non è detto che dobbiate comprare le sfuse Se non avete la possibilità di comprare le sfuse Quindi mi raccomando Cioè solo vi ho fatto vedere alcune cose Che appunto io mangio giornalmente Per farvi capire che insomma Non si crepa di fame quando si è vegani <ride> adesso passerò alla mia uh, borsa piena di cose del supermercato dove vi farò vedere alcune cose che come ho detto non compro sempre eh, per questione packaging però per esempio il latte lo compro sempre io prima facevo il latte di avena in casa ehm, e quindi mi ci trovavo molto bene perché compravo l'avena sfusa facevo il latte c'era molto meno spreco però da quando vi diciamo, ho iniziato eh, avevo fatto per un periodo eh, una dieta e mi ha detto che era meglio se consumavo il latte eh, di soia perché è quello che contiene più proteine quindi se voglio mm, mangiare tipo una merenda più proteica un bicchiere di latte di questo eh, ci sta eh, quindi compro questo mi dà molto fastidio comprare il packaging del, del, del latte però ha eh, tipo almeno due litri quindi mi basta per un bel po' di tempo perché non lo compro tutte le settimane non bevo così tanto latte Prossima cosa è che compro il tofu, solitamente non lo compro così, lo compro sempre nel negozietto scuso solo che questa settimana eh, l'avevano finito, quindi siccome io sono passata al supermercato ho deciso di prendere il tofu eh, e questo è tofu con le erbe, non so perché ho comprato con le erbe, ma era quello, <ride> quello diciamo! Eh, che, che era sullo scaffale, eh, io solitamente il tofu lo faccio in svariati modi, eh, però... Il tofu agrodolce è la cosa più buona che esista su questo pianeta e questo aiuta tantissimo, ovviamente il tofu non ha sapore di per sé, quindi se volete che abbia un sapore do dovete cucinarlo con qualcosa, se no ovviamente se lo mangiate così non fa schifo, fa schifo, sì. Uh, anche il tofu non è che lo mangio sempre, uh, però mi fa piacere trovarlo sfuso così evito anche imballaggi e cose varie, però non lo mangio sempre, però uh, è un... È un, un, un è un buon elemento in un'alimentazione vegana proprio perché ha tante proteine eh, ed è molto, come si dice, non flessibile. Come si chiama? Che, che insomma va bene un po' con tutto. <ride> Ci hanno capito. Prossima cosa che vi faccio vedere è la mozzarella vegana. Eh, questa è tipo una mozzarella appunto che non è, cioè che non è mozzarella ma è mozzarella vegana. E l'ho comprata perché ho intenzione di fare la pizza in casa. Uh, quindi uh, ho preso questa. Vi dirò: qui in Canada uh, le, le cose tipo uh, le, le cose e dei latticini, tipo formaggi, soprattutto i formaggi. Fidiamo così, uh, costano tantissimo. Tantissimo. Uh, tutti i formaggi, per esempio, se soprattutto puntate su dei formaggi italiani, costano la follia di Dio. Uh, quindi la differenza tra questo che è vegano e la mozzarella normale, non c'era granché di differenza nel prezzo. Uh, L'unica cosa che non mi piace dei prodotti uh, latticini, diciamo vegani è il fatto che contengono un sacco di um, grassi saturi, purtroppo una cosa che non me va giù, uh, infatti non, non lo prendo sempre, però avevo intenzione di fare la pizza questa settimana, io solitamente la pizza la ordino, faccio prima, <ride> però questa settimana ho detto vabbè dai facciamo la pizza con il formaggio vegano e tutto quanto, uh, quindi sì, provo, proverò, l'ho già provata in realtà questa e mi era piaciuta, avevo fatto tipo i... Um, le piadine, avevo fatto le piadine eh, e si scioglie benissimo, ci sta da dio, ha un sapore buonissimo, non ho niente da dire, è proprio il problema plastica e il fatto che non è che ci abbia i migliori ingredienti, ecco, cioè gli ingredienti sono buoni, sono proprio le cose tipo cose, siccome io cerco di fare attenzione a queste cose, ecco. La prossima cosa è il pesto rosso eh, che è fatto con i pomodorini secchi, che io adoro i pomodorini secchi, il pesto rosso è tipo meraviglioso anche perché ultimamente ho iniziato a non digerire più il pesto normale, quindi sono abbastanza triste nell'anima perché... Mm, non so, sto un pochino male quando lo, quando lo mangio Quindi mi, mi ho puntato su questo Devo andare sempre nel negozietto italiano Infatti sono andata, mi sono presa tipo 5 vasetti E ho detto prossima volta E, e mi ci trovo molto bene appunto Non ha... è vegano non, non ha niente di... non ha il parmigiano dentro Perché come ben sapete anche se siete vegetariani Il parmigiano non sarebbe vegetariano Quindi insomma state attenti agli ingredienti Prossima cosa che ho trovato al supermercato è Che sono... Uh, Super basita è la maionese vegana di questo brand Che è un brand tipo super famoso Che fa la maionese normalissima Non sapevo facessero la maionese vegana Però stavo seguendo una youtuber um, E lei mi ha fatto vedere sta cosa Ho detto vabbè la prossima volta trovo al supermercato Infatti fanno la maionese vegana Anche in questo caso diciamo uh, i, i, Se comparate alla maionese normale I valori nutrizionali sono un pochino me Ma non è, non è così, eh, non è così eh, esagerato Invece come nel caso del formaggio Diciamo poi vabbè io il formaggio non so non ho mai visto i loro ehm, valori nutrizionali quindi magari questi qua non sono così male eh, e niente quindi io questa cosa eh, non l'ho ancora assaggiata però avevo già assaggiato la maionese vegana comprata in, nel mio negozietto tipo locale ed era molto buona solo che il vasetto era piccolissimo e costava la follia invece questo qua ho pagato la stessa cosa che ho pagato nel negozietto solo che appunto è, pi è di più, io non mangio così tanta maionese però ogni tanto ci sta ad avere tipo la maionese in casa just in case e poi oltretutto eh, le cose cioè, le cose tipo plant based mh, durano veramente tantissimo, durano un'eternità prossima cosa, che questa la compro magari più spesso rispetto alle altre cose è la carne, maci carne macinata per modo di dire eh, perché la utilizzo per tante ricette questa qua, questo brand, fa tantissimi prodotti vegani non mi piacciono, tut non mi piacciono tutte le cose che questo brand fa ho assaggiato tantissime cose e mi hanno fatto abbastanza schifo, eh, però questa la carne macinata è meravigliosa veramente, cioè non si sente la differenza non si sente la differenza, ve lo dico um, non, cioè io non mi, non mi ricordo più di tanto ovviamente la il sapore della carne, però quando lo mangi non è che sembra di mangiare una zucchina, cioè ti sembra di mangiare qualcosa di più corposo, ecco. Quindi questo mi trovo bene, però appunto mi dà fastidio il packaging, però ogni tanto ci sta e lo prendo, giusto per variare un pochino. Prossima cosa è lo yogurt vegetale. Lo yogurt vegetale è forse una delle cose che compro più spesso insieme al latte, eh, proprio perché lo mangio un po' come snack, eccetera, eccetera. Um, e questo è il latte di... questo è il uh, yogurt di cocco, e, e mi piace tantissimo, solitamente lo prendo tipo normale, tipo nature, perché dopo ci fico dentro frutta, ci fico dentro semini di chia, ci, ci metto dentro un po' di tutto giusto per farlo un po' più corposo come merenda, insomma da non mangiare semplicemente solo yogurt, però i yogurt vegetali vi giuro sono buonissimi e dovreste dargli una chance. Prossima cosa, questa cosa l'ho presa una volta e me ne sono innamorata, cerco di non comprarli sempre perché mi dà fastidio il packaging, però uh, questa è tipo, sono dei, um, dei pezzettini di, di pollo, ok? Questo è tipo un finto pollo che sa di, uh, di chicken nuggets, ve lo giuro, sa di chicken nuggets ed è... Buonissimo, è veramente buonissimo, ti mettono oltretutto anche una salsetta all'arancia, quindi l'ultima volta l'avevo fatto tipo, avevo fatto del riso con questo e con la salsetta, buonissimo, meraviglioso. Come ho già detto, cerco di non prenderli sempre, sia per il costo, perché comunque una cosa del genere eh, costicchia e basta per due porzioni massimo, e, um, sia perché appunto il packaging mi urta, mi urta cosa che compro sono uh, gli hamburger non sempre perché uh, spesso faccio gli hamburger di lenticchie o gli hamburger di cece o gli hamburger di fagiolini quindi dipende un po' in che mood sono perché mi sono anche comprata il mixer per poter fare tutto ciò e mi trovo molto bene però ogni tanto ho proprio voglia di hamburger commerciali Uh, e molto, ho, ho comprato va varie volte il Beyond Meat, però quello costicchia tantissimo. Questo invece ti danno, uh, quanti sono? Sono 6, No, sono 4 hamburger e il costo non era male. E questo è fatto di riso e... Um funghi e di funghi e poi oltretutto anche gluten free eh, insomma mh, bellissimo eh, ne, ho ne avevo provati altri che erano fatti di soia sempre buoni però questi sono veramente veramente buonissimi quindi ogni tanto ci sta insomma mangiare un hamburger eh, senza dover farselo da soli, insomma beh ci sta ci sta un'ultima cosa che mi sono dimenticata di, di, di farlo vedere nei, um, nelle cose sfuse il dado vegetale <ride> allora il dado come ben sapete anche quello contiene svariate cose animali quindi io compro co sfuso il dado vegetale loro hanno sia il dado vegetale vegetale sia il dado normale di, tipo di pollo così eh, ci ho messo un po' a trovare un dado vegetale buono però proprio oggi ho visto no ieri ho visto che Carlotta aveva pubblicato un video di cucina botanica un, un video dove faceva i dadi vegetali in casa e credo che seguirò la sua ricetta se eh, per evitare anche di comprare questa cosa se si possono anche fare magari con scarti di di, di, di, di verdure eccetera eccetera e niente quindi questo è tutto ciò che eh, vi posso far vedere eh, come ho già detto queste sono cose, soprattutto le cose del commerciale, sono cose che io non compro sempre eh, perché comunque riesco a tenere un'alimentazione un comunque abbastanza bilanciata anche semplicemente con i miei legumi, le mie verdure, la mia frutta eccetera eccetera però eh, diciamo che in una dieta eh, vegana per quanto possiamo essere salutari e tutto quel che volete abbiamo bisogno anche noi delle nostre schifezzine e siccome esistono delle schifezze vegane per fortuna direi eh, ci sta che appunto ogni tanto si comprano queste perché appunto eh, cerco di evitare l'imballaggio più possibile. Però ogni tanto mi viene voglia di qualcosa e lo prendo e basta, perché insomma non li compro sempre. Eh. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, se avete delle domande, se avete dei dubbi, se avete delle richieste di video, mi raccomando, fatemi sapere, non, non vi vergognate, lasciatemi i commenti qua sotto, eh, perché tantissima gente mi ha detto che vogliono più video sul Canada, io posso farli video sul Canada, ma non so su cosa, perché credo di aver detto un po' di tutto sul Canada, quindi non lo so, però insomma, se avete richieste, fatemelo sapere, lasciate i commenti, e io cercherò di fare del mio meglio, niente, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!